Ciao a tutti oggi prepareremo la pasta donna ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono pasta corta tonno sott'olio sgocciolato ricotta filetti di acciughe capperi prezzemolo pepe nero noce moscata acqua e sale andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta tende all'interno del boccale il tonno sgocciolato, tonno sottolio sgocciolato, i capperi, il prezzemolo, i filetti di acciughe, la noce moscata, e il pepe chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6 adesso riuniamo sul fondo del boccale con l'aiuto di una spatola, aggiungiamo l'acqua e il sale, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 6 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per 2 minuti in meno del tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso, il tempo indicato era 9 minuti. Quindi, la faremo cuocere per 7 minuti, 100 antiorario, velocità soft. Aggiungiamo la ricotta. Colliamo un po' con la spatola. Chiudiamo con il coperchio il misurino. E facciamo proseguire la cottura per i rimanenti 2 minuti. 100 gradi antiorario, velocità soft, la pasta è cotta, andiamo a impiattare, pasta tonno e ricotta, grazie e alla prossima ricetta.